L ho passato tutto il viaggio a fissare il cielo e a pensare. Non pensavo al mio fidanzato, ma pensavo a quest'uomo del mistero che un milione e mezzo di ore fa ho incontrato. Un ragazzo che ti era dimenticato, se non per una vaga immagine che ancora ho la mia testa. E' stato solo qualche secondo. Un mento, in realtà, ma è stato come se tutto l'universo girasse con il solo scopo di unirci. Per questo sono qui. Per questo mi lascio trasportare dal caso e mi lascio portare dove vuole. Perché quando tutto questo sarà finito non mi debba mai più succedere di pensare a lui. E speriamo che sia un baldo fascista calvo che si infila le dita nel naso e se le pulisce sotto i sedili.